Sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore. Il senso il lamento, senza il nostro bacio, di odio. dio, di a mio dolce. Irma Cattuccilli, da non dimenticare Mamma e chiederlo. Mamma Irma, da non dimenticarlo, di de dedicare una giornata specificamente per lei. No? Una, una madre molto importante per Continia. Irma Cattuccilli, da non dimenticare Mamma e chiederlo. Mamma Irma, da non dimenticarlo, di de dedicare una giornata specificamente per lei. Dio viene qua, che è molto importante ricordare eh, Irma Cappuccilli, e eh, anche Angelino, che è importante, perché Irma è, è il cuore di Pontiglia, insieme anche a altri personaggi e pioniere di Pontiglia, di non dimenticare, fare una giornata specifica per loro. Comunque okay. Angela Di Belli è una grande madre mediterranea di Pontiglia. <ride> no, veramente. no, devo dire. Nel dimenticare. Coscioli, eh? Questo è un omaggio che andrà a Ischia per Bruno Mancini, il ritratto della moglie, non lo possiamo vedere perché è sigillato, però lo potete vedere sul web per Bruno Mancini. Ecco, il biglietto deve viaggiare, la dottoressa Lucia glielo porterà a Bruno Mancini a Ischia. Grazie. poesia Eusebio, ma particolarmente l'incoraggiamento più grande l'ho avuto da Lucia Fusco, Lucia merita amore, infatti è Presidente, delegata Italia che rappresenta tutti noi della vita. momento tutte le donne che desiderano la maternità ma che comunque non riescono a viverla perché non riescono a diventare madri o perché, o perché hanno effettivamente un percorso di maternità difficile in questo mondo duro quindi tutta la mia solidarietà e l'amore va a tutte quelle donne che davvero vogliono diventare madri